Grazie Presidente, io voglio rilasciarmi a quanto ha detto precedentemente il eh, consigliere Bordoni le forti potenzialità del territorio di Ostia, l'ospedale Grassi è una di queste potenzialità e eh, è appunto a favore di questa potenzialità che noi abbiamo prodotto questo atto e la Regione ha approvato nel 2014 un atto, un decreto del commissario ad acta con il quale sono stati riorganizzati i servizi della medicina di laboratorio nel settore pubblico secondo un modello di rete. Questo modello prevede la coordinazione delle attività complesse i laboratori di riferimento, i cosiddetti laboratori ad elevata complessità specialistica, eh, con funzione di hub. Attualmente ce ne sono otto nella regione, di cui cinque collocati sul territorio eh, della città di Roma. Per essere uno di questi laboratori occorre eh, avere determinate caratteristiche. Caratteristiche che eh, ad oggi eh, l'ospedale Grassi presenta, cioè eh, avere dimensioni medio-grandi eh, o grandi, avere un repertorio analitico maggiore di 150 tipologie di base e complessi, avere un volume minimo di 2000, 2 milioni e mezzo di esami l'anno. Questo complesso ospedaliero. E le soddisfa quindi tutte ed, inoltre, eh, nel, negli ultimi anni eh, è stato mh, in particolar modo eh, a seguito della razionalizzazione relativa al periodo del 2008-2010 ha effettuato numerosi investimenti e miglioramenti che lo hanno portato ad essere una struttura all'avanguardia ed un'eccellenza sul territorio. Quindi. Quello che noi andiamo a chiedere con questa mozione, e vi rileggo l'impegno, è di eh, andare a considerare come eh, questo, eh, questo ospedale possa eh, essere un hub aggiuntivo, un laboratorio di elevata complessità, eh, aggiuntivo ai cinque che adesso... E risiedono sul territorio della capitale quindi il nostro impegno è questo l'assemblea capitolina impegna la sindaca ad adoperarsi presso il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti nella duplice veste di presidente della giunta regionale e di commissario ad acta affinché nell'ambito della prevista riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici di analisi sia rivista la qualificazione del presidio ospedaliero Giovanni Battista Grassi il quale in ragione delle caratteristiche organizzative, logistiche, finanziarie e tecnologiche che lo connotano rientra pienamente nei parametri previsti dalla normativa regionale perché si configure quali laboratorio ad elevata complessità specialistica eh, con funzione di hub anche e al fine di non disperdere le risorse economiche tecniche ed organizzative scadute, e scaturite scusate, dalla riorganizzazione compiuta negli anni 2008 e 2010 continuando così ad assicurare elevati livelli di prestazioni non soltanto per i residenti del municipio Roma X ma anche per tutti i cittadini romani che a ragione dello stretto rapporto che li lega al mare di Ostia affluiscono in numero considerevole lungo il litorale o nel periodo estivo impegnando in misura significativa il presidio ospedaliero e il relativo laboratorio di analisi cliniche cioè in buona sostanza nella riorganizzazione di questo ospedale negli anni 2008-2010 sono state impiegate numerevoli risorse finanziarie per poter potenziare questo ospedale e eh, fare in modo che eh, le analisi che vengono svolte al suo interno possano concludere l'iter, eh, cioè eh, proprio ehm, prima di eh, eh, ridare il referto eh, agli utenti, all'interno delle, delle proprie mura. E quindi invece con, con la riorganizzazione fatta eh, da Zingaretti come commissaria ad acta, queste, eh, tutto l'iter di lavorazione delle analisi viene spostato al Forlanini, eh, che però non ha, non ha la stessa eh, eh, diciamo, capacità eh, di offerta che ai grassi. Quindi noi riteniamo che possa eh, essere inserito anche il grassi come hub e come laboratorio di elevata eh, complessità. Grazie. A lei è